BIOS Il termine greco BIOS ha molti significati Un significato è quello di vita Nel senso di esistenza, durata, tempo della vita Zoein, Bion, Agaton, menare una vita felice. Ekei, Apalamon, Bion, Tuton, Empedomo, Son, vive questa perpetua vita di miseria. Bion, Diagen, menare la vita, compiere la vita. Cominciare la mattina a lavarsi i denti, toccare la prima cosa che tocchiamo appena ci svegliamo, eh, eh, fare in modo che questa cosa che tocchiamo non sia della plastica, ma qualcosa di naturale, che ci ricordi che la nostra impronta sul pianeta deve essere forse un po' più leggera e forse possiamo provare a farlo partendo dagli spazzolini. Provare a utilizzare un oggetto molto semplice per una nuova idea di sviluppo d'impresa. iniziare da questo, da un oggetto semplice che tutti utilizzano tutti i giorni, più volte al giorno, eh, cercare di sostituirlo con un qualcosa di naturale e da qui partire. Un altro significato è quello di vita, mezzi per vivere, mantenimento, sostanze, averi, entrate. Bion e cani, aver mezzi per vivere, tastai, procurarsi da vivere. a Roma. <ride> Chi sono? Io sono Valentina Leardi e sono un architetto. Uh, ho iniziato parecchi anni fa a lavorare sulla rigenerazione urbana uh, in diverse città d'Italia. E quindi a un certo punto mi sono detta perché non provare qualcosa che possa avere un effetto immediato e che comunque possa essere utilizzato da più persone eh, immediatamente. E da qui l'idea di far partire l'esperienza di Babaloo, qualcosa di immediato che tutti utilizzano e il primo progetto eh, di una lunga serie. Chi sono? Uh, io sono Angelo Fanelli, ho 52 anni, uh, sono nato e vivo in Umbria e lavoro in Umbria come uh, coach, coach linguistico, uh, formatore di comunicazione uh, fino a circa 15 anni fa io ho fatto per molto tempo l'accademico e quindi sono stato per moltissimo tempo... Eh, diciamo immerso eh, nell'idea delle teorie, la ricerca eccetera e eh, ho sentito la necessità di confrontarmi col mondo reale, con i problemi reali e quindi eh, nell'ultimo periodo della mia vita, in questi ultimi 15 anni eh, ho, ho svolto questo mestiere e sono arrivato a Babaloo proprio con questa idea con l'idea di avere un effetto di confrontarmi con le cose reali un altro significato ancora è quello di i viventi, il mondo, gli uomini. Buonasera, Buonasera. devo andare in stazione. Sì, e katayrein ton bion, purificare gli uomini. Oiapo tu bion gli uomini del mondo. Se tutti potessero fare una passeggiata ogni giorno, così, sarebbero tutti molto più tranquilli. Eccolo, guarda. Foresta, il bel posto. Plastica. Nessun perché? posto immune. Nessun posto immune perché noi siamo dappertutto, andiamo dappertutto. E abbiamo delle abitudini. E sono queste che dobbiamo cercare di cambiare. <ride> dieci minuti di passeggiata nel bosco e perché questo è un bosco e qua ci sono i cacciatori ma potrebbero essere spazzolini, potrebbero essere uno dei dieci milioni di oggetti che produciamo in plastica ogni giorno senza pensarci. Dobbiamo fare qualcosa. Anche se poco, anche se è un contributo piccolo, però cambiare fondamentalmente le nostre abitudini. Provare a cambiare le nostre abitudini. Perché chiaramente non abbiamo delle abitudini molto belle. Un quarto significato. Soggiorno. Dimora. Residenza. N Trachia, bius, idrusanto, fissarono dimora. E poi c'è l'ultimo significato che è quello di biografia, bioi paralleloi, l'opera di Plutarco. Sembra abbastanza chiaro che il. Il pianeta ci sta lanciando un segnale, no? ci sta dicendo che eh, c'è qualcosa che non funziona. Mani nere, abbiamo appena raccolto le noci. Sì, perché finalmente il sabato e la domenica posso stare anch'io un po' nella natura, perché durante la settimana purtroppo sono sempre in viaggio tra varie città d'Italia a causa del mio lavoro principale. Vivevo una esistenza molto, eh, non voglio usare questo termine che è inflazionato, ma rende l'idea globalizzata, quindi viaggiare, eh, eh, stare davanti al computer ore ore ore, lavorare fondamentalmente con... Eh, Uh, essenzialmente a livello intellettuale, cerebrale eccetera, puntare alla carriera. Eh, sì, effettivamente ho le mani sporche in questo momento perché ho raccolto noci e, e quindi e forse questa cosa ha anche un po' a che fare con, con il tutto. Eh, fare qualcosa che abbia un senso, un valore, un valore non solo per me ma anche per, per l'ambiente, qualcosa che eh, in ogni momento in cui Uh, lo seguo, uh, mi ricorda qual è la cosa che per me è fondamentale, cioè cercare di preservare quello che per me è la cosa più preziosa, la, la natura, così com'è com non mediata dal, uh, dall'atto dagli atti degli uomini e quindi cercare di fare di tutto affinché tutto questo possa continuare. Curioso anche il fatto che bios, che non è la stessa parola di bios, bios biu in greco, è la corda dell'arco.